Ciao, sono Marco, sono a spasso in questa mattinata meravigliosa insieme al mio fedele amico a quattro zampe in questo posto stupendo all'aperto e voglio parlarti questa mattina di un argomento un po' particolare eh, che è un po' una paura ma è anche un qualcosa che è ricercato da tantissime persone. Parliamo dei cambiamenti, dico che è ricercato da tantissime persone proprio perché è un dato di fatto, la maggior parte delle persone vive in una routine e generalmente chi vive in una routine cerca un cambiamento perché la routine alla fine poi dopo stanca e il cambiamento diventa un bisogno. Ora, però, c'è da dire una cosa che i cambiamenti destabilizzano per il semplice motivo che portandoci su un terreno che non conosciamo, cambiamo, cominciamo a diventare un po' più insicuri. E quando noi affrontiamo qualunque cosa che non conosciamo andiamo davanti a tantissime incertezze e all'essere umano non piace sentirsi incerto. E I cambiamenti però, che spaventano tanto, sono una parte automatica della nostra vita. I cambiamenti avvengono automaticamente. L'unica cosa che non cambierà mai sono proprio i cambiamenti. Ci saranno sempre. Ora, il cambiamento è spontaneo, come ti dicevo prima, il progresso no, il progresso devi volerlo e devi metterti in una condizione di attività, devi progredire, se vuoi progredire devi per forza metterti su un terreno incerto. Molte persone vogliono cambiare, molte persone vogliono uscire dalla propria routine, ben poche lo fanno perché pensano che ci voglia troppo troppo tempo troppa energia di non essere in grado paura di affrontare i cambiamenti eccetera eccetera ma la verità è che questo tipo di cambiamento o meglio la ricerca di questo progresso nella propria vita può avvenire in un istante in un semplice solo istante sta tutto nel momento in cui decidi che quel cambiamento devi farlo che quel progresso devi farlo e nel momento in cui tu hai deciso tutto il resto verrà automaticamente. Verrà il percorso da fare, verrà la strategia da adottare, eccetera, eccetera. Ma devi decidere e tutto verrà da sé. È il primo passo. Quindi mi raccomando, decidi. Ciao, io continuo la mia passeggiata con il fedele amico a quattro zampe che vedi qui di sfondo.